Ciao a tutti, oggi cucineremo una buonissima pasta e fagioli Allora la pasta potete scegliere quella che volete Io in questo tipo di piatto adoro le mezze maniche rigate. Ci saranno i fagioli borlotti freschi o secchi Una passata di datterino, due cipollotti freschi Una costa di sedano, due spicchi d'aglio E un bel guanciale di suino nero dei nebrodi Accompagnato da salvia e rosmarino freschi iniziamo la preparazione dall'aglio l'aglio io in questo caso preferisco metterlo in camicia ma per far diciamo, fuoriuscire il sapore lo taglierò in due parti quindi due bei spicchi d'aglio che andremo a soffriggere successivamente poi puliamo il nostro bel cipollotto togliamo il gambo togliamo la parte inferiore gli andiamo a fare un piccolo taglio per togliere diciamo, la, parte, la parte esterna il primo strato in modo che lasciamo solamente la parte più tenera e procediamo con la pulizia dividiamo a metà il cicollotto e affettiamolo finemente Seguiamo adesso con ehm, il taglio del Nel sedono. sedono togliamo la parte superiore e togliamo la parte chiaramente inferiore del gametto. Ovviamente tutto prima deve essere nell'arco. allora io del sedano solitamente preferisco rimuovere la buccia esterna che è quella parte filamentosa che appunto nelle pietanze a volte un po' si spilaccia ed è quella che resta un po più dura chiaramente non è necessario potete decidere anche di, di lasciarla continuiamo con il taglio del sedano anche in questo caso facciamo delle striscioline di lungo per poi andarlo ad affettare finemente. Bene, anche col sedano abbiamo finito, quindi mettiamo tutto in un paio di ciotoline e proseguiamo con il resto della preparazione. è arrivato il momento del nostro bel guanciale allora, questo è un guanciale di suino nero dei nebri una cosa bella profumata saporitissima quanto ce ne serve allora due fette sono sono sufficienti per questo tipo di ricetta l'importante è che siano spesse circa un centimetro poi le andremo a ridurre in cubetti i cubetti non dovranno essere troppo piccoli altrimenti rischiamo che si vanno a sciogliere nel resto del piatto e quindi perdiamo la bellezza della consistenza della carne chiaramente non dovranno neanche essere troppo grossi facciamo attenzione a rimuovere le parti di pelle residue perché chiaramente sono troppo dure da lasciare nel piatto Prendiamo la nostra padella, io come vedete qui sto utilizzando una padella larga perché mi consente di cuocere la pasta su un unico livello, chiaramente la scelta sta a voi, va benissimo anche una casserola. Aggiungiamo abbondante olio il nostro sedano, aggiungiamo il nostro cipollotto e accendiamo il fuoco che deve essere dolce perché non dobbiamo assolutamente correre il rischio che la cipolla e il sedano si vadano a bruciare. Aggiungiamo anche il nostro aglio in camicia e a questo punto se vi aggrada e lo ritenete opportuno potete anche dare un tocco di forte con l'aggiunta di un peperoncino. Sono sufficienti un paio di minuti. Poi andiamo ad aggiungerci il nostro guanciale e anche questo qui lo facciamo diciamo soffriggere dolcemente nel frattempo ci prepariamo gli odori, la salvia, vedete, io ho due mazzetti di salvia, un mazzettino lo andrò a tagliare in piccole striscioline in modo da del in, in piatto mentre l'altro mazzetto lo lascerò intero trascorsi circa 5 minuti possiamo inserire in padella anche la salvia e il nostro rosmarino fresco bene trascorso qualche altro minuto vedete che il guanciale ha cominciato Diventare traslucido possiamo cominciare a rimuovere il nostro aglio e andare a versare la nostra polpa di datterini In questo caso alzeremo un pochino la fiamma per i primi minuti in modo da farla subito asciugare e poi dopo andremo nuovamente ad abbassare la fiamma per lasciarla cuocere dolcemente. A questo punto vedete che il nostro sughetto sta iniziando a prendere forma, è già ben amalgamato e quindi cominceremo ad aggiungere un po' d'acqua di cottura dei fagioli. Lo lasciamo cuocere un altro pochino e nel frattempo andiamo a rimuovere anche la salvia e il rosmarino. Perfetto trascorso qualche altro minuto siamo pronti per poter aggiungere i nostri fagioli precedentemente bolliti solo in acqua mi raccomando attenzione al sale il guanciale solitamente è abbastanza salato di suo quindi il sale in questo caso io preferisco aggiustarlo solamente a fine cottura considerate che i fagioli sono stati bolliti esclusivamente in acqua quindi non c'è aggiunta di sale e adesso li facciamo cuocere vedete dopo i primi 10 minuti già il nostro sughetto si comincia ad amalgamare, nel frattempo l'acqua sta bollendo ed è arrivato il momento di salare le nostre mezze maniche cuoceremo la pasta solo per metà cottura quindi dei 13 minuti previsti ne utilizzeremo 6 trascorsi i 6 minuti andremo a scolare la nostra pasta direttamente nel sugo che stiamo preparando amalgamiamo il tutto A questo punto aggiungiamo qualche mestolo di brodo fino a coprire quasi completamente la pasta. Ecco perché come dicevo prima ho scelto una, una, una padella che sia particolarmente larga, in modo tale da consentirmi di coprire quasi tutta la pasta su un litro e non eccedere con il liquido. Allora impostiamo una fiamma vivace Diamo un'ultima mescolata e lasciamo cuocere per altri 7-8 minuti. È arrivato il momento di fare un piccolo assaggio soprattutto per verificare se è necessario o meno aggiungere del sale. In questo caso eh, è un tantino per cui andrò ad aggiungere un paio di pizzichi di sale per ravvivare un pochino la sapidità del piatto trascorsi i circa 8-9 minuti della cottura possiamo spegnere e procedere all'impiattamento per l'impiattamento andremo a mettere prima un pochino di cremina di fagioli sotto al piatto Poi procediamo ad aggiungere la pasta. Perfetto. Chiudiamo il piatto con un filo di olio extravergine ecco un rametto di rosmarino ed ecco a voi la mia pasta e fagioli buon appetito